Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo semplicissimo scaldacollo che io ho deciso di chiamare Scaldacollo Infinity Edera, il nome mi è venuto proprio spontaneo chiamarla così perché come potete vedere il colore che ho scelto del filato che adesso vi mostrò qual è è un colore che ricorda i prati fioriti, ma chiamarlo prato fiorito non mi piaceva proprio il caso e quindi ho deciso di chiamarlo etera Per quanto riguarda il filato è quello della Mistrico Filate in linea Bretone Color. Se ricorderete io ho già utilizzato l'anno scorso per creare appunto il um, maglioncino um, Bretone, in descrizione vi lascerò anche il link per voi recuperare quel video, e vi ricordo che ogni gomitro è da 100 grammi misura 135 metri ed è formato da, scusate vado a leggere perché non voglio uh, mh, dirvi male, 65% lami linos, 20% acrilico, 15% poliestere. Questo video, quindi questo scaldacollo infiniti, fa parte della rubrica che ho uh, avviato anche quest'anno, che si chiama Progetti Facili, e che la mia intenzione è quella di darvi degli spunti creativi per poter realizzare delle piccole uh, delle piccole um, dei piccoli regalini da poter regalare, quindi darò vita a una serie di eh, scaldacolli, ehm, ehm, cappelli, forse anche qualche guanto, qualche sciarpa che abbia o un punto particolare o un filato particolare. Delle cose semplici che non portino via troppo tempo, quindi che si possono realizzare in massimo 3-4 ore, e poi quindi darvi questi spunti per creare dei piccoli regalini da dare ai nostri cari a, nata a Natale. Questo qui eh, è uno scaldacollo infiniti, io l'ho utilizzato un solo gomitolo lavorando con i ferri del numero 8 e ho, utili, ehm, ho realizzato un semplice rettangolo dove si vanno a ripetere sempre due giri. Che danno vita vedete così lo vedete meglio a delle strisce di maglie a diritto a strisce a maglie a rovescio si fa un rettangolo e poi vi faccio vedere come poter creare l'incrocio quindi questa cosa di fare uno scaldacollo infiniti lo scaldacollo non è molto stretto non è neanche troppo alto quindi è perfetto anche per chi non sopporta troppo le cose accollate l'importante degli scaldacolli a meno secondo me è che tengono ben coperto dietro e devo dire che questa lana fa il suo dovere eh, mi tiene calda quindi è, non mi punge, quindi è perfetto per essere uno scaldacollo. Uh, naturalmente, io in descrizione vi lascio il link del sito Centando con i filati. Da cui potete acquistare lo stesso filato anche in altri colori. C'è anche un bellissimo rosso, c'è come vi ho detto lo sfumato eh, del marrone chiaro e scuro per poter, eh, che ho utilizzato l'anno scorso. Ci sono anche altri tipi di colori e secondo me vi potete sbizzarire a seconda dei vostri gusti e dei gusti dei vostri cari. Quindi, questo è il primo progetto che io vi, mh, che vi propongo: ce ne saranno molti altri durante questo mese e mezzo, quindi, diciamo per tutto il mese di novembre e penso anche per metà, di, fino a metà a dicembre andremo a fare questi piccoli progetti. Uh, e mi raccomando, se decidete di realizzarlo, poi taggatemi o sulla mia pagina Facebook, Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook, La Libertà di Uncentare e Sferuzzare, oppure potete taggarvi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio, o anche eh, nella, um, nel canale di Uncentando con i Filati, se avete acquistato il mio stesso filato, presso il sito Uncentando con i Filati. E noi come sempre, ci vediamo qua al prossimo video tutorial allora per realizzare il nostro scaldacollo con un gomitolo solo io ho deciso di utilizzare il gomitolo della mistrico filati linea breton color se ricorderete io l'anno scorso ho già realizzato eh, dei, un maglione però con un altro colore questa volta invece ho optato per questo colore verde molto colorato con questi sprazzi di eh, rosso e giallo che trovo che siano perfetti e infatti ho già deciso che chiamerò il, lo scaldacollo con scaldacollo edera comunque io monterò 30 maglie e lavorerò con i ferri del numero 8 se voi volete farlo un po più largo un po più stretto dovete aumentare o diminuire di 5 maglie perché la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 5 ed è per questo che ho montate 30 però vi dico già che se andate a montare 35 maglie con un gomitolo solo non ce la fate se avete il mio stesso gomitolo se invece volete farlo più piccolo quindi per una bambina e quindi invece di 30 dovete mettere 25 tranquilla anzi ve ne avanzerà un pochetto io credo che 30 maglie però sia l'altezza ideale perché non è né troppo alto né troppo basso per essere appunto uno scaldacollo detto ciò vi faccio vedere come fa lavorare sposto il mio gomitolore e andiamo a fare in questa maniera e lavoriamo le prime 5 maglie a diritto quindi prima maglia a diritto seconda maglia a diritto terza maglia a diritto quarta maglia di nuovo a diritto quinta maglia a diritto le successive 5 maglie le invece le facciamo al rovescio quindi portiamo il filo sul davanti e andiamo a lavorare la prima maglia a rovescio seconda maglia al rovescio terza maglia a rovescio quarta maglia a rovescio Quinta maglia a rovescio e ricominciamo portiamo il filo davanti e di nuovo facciamo le 5 maglie a diritto quindi una, due, tre, quattro e cinque. Dopo le 5 maglie a diritto facciamo le 5 maglie a rovescio quindi una, due, tre scusatemi 4 e 5 ancora cinque maglie a diritto una due tre quattro e cinque e terminiamo il ferro facendo facendo cinque maglie a rovescio una due 3 4 e 5 Abbiamo così terminato il nostro primo giro. e Andiamo a fare il secondo giro. Quindi, secondo giro andiamo a lavorare le maglie così come si presentano. Io inizio facendo 5 maglie a diritto triturandomi, infatti, 5 maglie a diritto quindi una, due, tre. 4 e 5 adesso mi trovo 5 maglie a rovescio quindi vado a fare 5 maglie a rovescio 1 2 3 4 e 5 ancora adesso mi trovo le 5 maglie a diritto e vado a fare 5 maglie a diritto 1 2 3 4 5 e adesso cinque maglie a rovescio quindi una due tre quattro e cinque ancora cinque maglie a diritto uno due tre quattro e cinque e di nuovo cinque maglie a rovescio una due tre quattro e cinque e abbiamo finito anche il secondo giro e si ricomincia da capo quindi andando a fare di nuovo il giro dove si inizia con le cinque maglie alte quindi vedete in realtà noi facciamo sempre lo stesso giro adesso lavoreremo sempre le maglie così come si presentano in modo tale da creare delle strisce di strisce di maglie alte strisce di, eh, di maglia diritto strisce di maglia rovescio e ancora striscia maglia al diritto striscia maglia al rovescio e così via quindi questo è il giro che andremo sempre a ripetere, lavoreremo sempre le maglie così come le vediamo, quindi io adesso mi trovo 5 maglie a diritto, lavorerò 5 maglie a diritto, poi ho 5 a rovescio, lavorerò 5 a, diritto, eh, a, a rovescio e lavorerò per tutto il mio gomitolone e alla fine vi dirò naturalmente quanto mi è venuto lungo e come andare a fare la cucitura per poterlo avere um, poi con l'effetto dell'incrocio. Allora, ho finito di realizzare il mio rettangolo e mi è venuto lungo utilizzando tutto il gomitolo, 62 cm. Adesso devo andarlo a piegare in modo tale da creare questa sorta di scaldacollo un po' diverso dal solito. Per piegarlo e per cucire vi faccio vedere subito come. Portiamo una parte del lato qui in basso e l'altro lato lo pieghiamo facendolo combaciare con la parte avanti vedete si forma questa sorta di anello qui entrerà la testa e questo porta andrà davanti Fatto questa cucitura possiamo allargare il nostro scaldacollo e vedete che si è formato così un incrocio sul davanti. Quindi il nostro scaldacollo con un incrocio sul davanti è terminato. È semplicissima la cucitura, e proprio serve per avere questo incrocio qui sul davanti. Io adesso devo solo eliminare i, i fili e quindi lo scaldacollo sarà terminato.